Volevo fare una piccolissima pratica, sempre di percezione, assieme la facciamo, per finire di farvi capire questi aspetti, soprattutto questo. E poi anche perché in questa maniera iniziamo a chiamare, appunto, le forze dall'alto, in modo che ci aiutino anche di più poi nella comprensione. Dunque. Stop shell. Eccoci, ci siamo. Allora, vi invito a mettervi comodi un secondo. Vedrete che parliamo di percezione, eh? però vedrete che abbiamo questa capacità. Non è vero che non ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Allora, se siete pronti, scrivetemi pronti. Pronti? Ecco, perfetto. <ride> allora, ascoltate, io, cioè, voi dovete capire che la magia non è roba da fattucchiere. Poi ci sono anche le cose da fattucchiere. Poi vi, vi, in questi incontri qua vi insegnerò anche tante altre cose. Si fanno le erbe per l'amore, si fanno tante anche altre cose diverse. Però ormai concludendo l'argomento del corpo lunare, capite che siamo su... Un, un, un linguaggio, un registro più alto. Nel senso che il mago, proprio perché ha conoscenza diretta, va a svegliare in sé i poteri, capite? E quindi poi le cose le fai sapendo come stanno le cose, non le fai seguendo pizzico di erba, pizzico di erba, in inciapo, ecco qua, funzionerà, puff. Mm, ve l'ho detto, si può fare anche questo. Uh, si può fare anche le cose per fattucchiere, anche per imparare, però più si conoscono le cose, più si conosce il mondo e più che si conosce noi stessi, capito? E è lì che puoi poi magari iniziare a fare delle cose che per gli altri sono quantomeno strane. <ride> Ma non è una cosa che tu fai un miracolo, è una cosa che semplicemente hai capito come funzionano le cose e quindi i tuoi occhi le vedono intorno, tutto quello che c'è lo vedi, capito? E quindi se una persona, se tu vedi una cosa nelle cause della persona, tu puoi aiutarla perché muovendogli quella causa, e poi casualmente, appunto, questo è casualmente, causalmente, eh, gli puoi muovere il suo problema. Allora, la pratica che vorrei dir, da, dirvi, che alcuni forse l'avevano già fatta una volta con me, se ci siamo contratti, perché la faccio fare spesso, eh, è una pratica che forse no, cioè, andrebbe fatta fare a tutti, eh, ai bambini, eccetera, ogni tanto, perché eh, l'uomo capisca la propria coscienza, non è schiava del corpo fisico. <ride> Voi non siete dentro un corpo fisico, capito? È, è, è solo che la coscienza è lì agganciata, perché voi continuate a volerlo e a sostenerlo profondamente. Però la coscienza ha possibilità che vanno ben oltre il corpo fisico, capite? Allora, proviamo a fare una cosa veloce, veloce. Chiudiamo gli occhi, lo faccio anch'io insieme a voi. Bene, ora iniziate a sentire il vostro corpo, dopodiché allargatevi. Quindi iniziate a sentire un po' la stanza che avete intorno, sentite tutta la stanza, ok? Piano piano espandetevi, basta, tutta la stanza. Ora realizzate dentro di voi, io sono la stanza. Boom, fatele e basta. Adesso ingranditevi ancora. È un attimo, eh? non è che dovete visualizzare, è un attimo. Ingranditevi a tutta la casa. Ecco, la casa per intera. Sarà molto grande. Ok, ok. Realizzate. Io sono la casa. Rimanete fermi lì. Espandetevi ancora fino a tutto il vostro paese è un attimo, tutto il vostro paese, espandetevi completamente, se ci sono le montagne, se ci sono le chiese, campanile. Non, non importa andare nei dettagli, basta che vi espandete. Io sono, e poi dite anche il paese, espandetevi ancora ancora fino a tutta l'Italia. È un attimo, non dovete andare nei dettagli. Ecco, sentitevi come se foste l'intera Italia. Poi c'è l'Europa, no? Le Americhe, la Russia, tutto il Medio Oriente, l'India, la Cina, tutto quanto. Siamo... sono completamente il pianeta. Sentitevi il pianeta. Boom! Fatelo e basta, senza... Realizzate, sono completamente il pianeta Terra. Basta. Rimanete in questo stato della percezione. Respirateci. Ora, ingranditevi fino al sistema solare, quindi c'è il Sole, tutti i pianeti intorno, realizzate solo il sistema solare. Sarete un attimo magneticamente attratti verso il Sole, come centro, è normale. Spostatevi ancora un attimo nella galassia e dite sono la galassia, completamente. È facile. Ma non solo la galassia, diciamo tutte le galassie a questo punto, no? Tutte le galassie che esistono. Tutto l'intero universo, giusto? Quindi realizzate, sono l'intero universo. Guardatevi intorno, ovunque, qualsiasi cosa che vedete, ovviamente no, siete voi. Sono l'intero universo c'è qualcosa in più, vabbè, qualcosa in più, tutto, l'intero universo, basta. Capito? Realizzate, io sono tutto. Ora vi chiedo, che cosa non è voi? Quando volete, riaprite gli occhi e scrivetemi se ci siete e se siete riusciti. Um, ok, sì, sì, sì, sì, è riuscito bene, perfetto. Capito? Allora, questa qui non è immaginazione, questa è realizzazione. Non è che vi siete immaginati chissà cosa, capito? Però la coscienza non è localizzata. La, se volete, dico la vostra coscienza, non è localizzata, così come non è un corpo. La coscienza è come avete percepito adesso. <ride> Mi era morto il PC, ok, ok, non ti preoccupare, va bene. <clears throat> ok, questo era un salto necessario da fare. Eh, se qualcuno è riuscito bene, ottimo, se poi avete un po' di respiro, non dico... Sì, se faticate un attimino a respirare, eh, ottimo ancora, cioè è giusto. Quindi questo... Uh, non fatevi fregare dal fatto che può essere un esercizio non importante o cose vi sto solo portando a realizzare quello che vi stavo anche dicendo a parole ma è inutile se no se si parla e basta però dovete capire che spostare la coscienza in realtà è proprio quello che è, <ride> quello che è possibile per esempio se ora non lo facciamo ovviamente però se, se, se prendete un oggetto no? un sasso per esempio e ci iniziate a connettervi con questo sasso a connettervi, a connettervi poi magari con il respiro vi fate uscire dalla testa e entrate dentro il sasso entrate, entrate, entrate a un certo punto voi se non riuscite oggi, riuscirete domani se non riuscite domani, riuscirete dopo domani a un certo punto voi percepite la visione da parte di quel sasso si può fare anche in un'altra persona se volete farlo in un'altra persona, vi consiglio, e funzionerà, eh, ehm, Alfonso, funzionerà. Però vi consiglio di farlo con una partner, con una vostra compagna con cui vivete, cioè vi spiegate l'esercizio, no? si respira, poi ci si immagina diciamo, che si esce da qui e si entra nell'altra persona. Mi raccomando, alla fine poi riuscite e rientrate dentro di voi, perché altrimenti fate casino basta, sempre ritornare poi allo stato in cui eh, rientrate qua, va bene però si può fare perché è una possibilità della coscienza uh, per questo vedo in altri luoghi dove non sono vedo con la coscienza, certo io ad esempio vedo mia figlia che sta in istituto vedo cosa fa, esatto ma perché sono capacità dell'uomo solo che non ce la addormentate, ce l'ha latenti Capito? È inchiodato. Capito? Giusto. Se te già riesci un po', vuol dire che eh, hai già capito un attimo come stanno le cose. Ma certo che la coscienza. Hai provato a fare questo piccolissimo ma determinante esercizio. L'ultima domanda era: Che cosa non sei tu? Niente. Capito? Esiste uno stato della coscienza in cui voi siete tutto. Capite? Tutto. Ed ecco, quindi, poi esiste anche uno stato della coscienza in cui siete un corpo, va bene. Allora, ehm, dopo la tecnica che abbiamo fatto ho avuto un forte euforia, una bella sensazione. Sì, perché per la prima volta, allora, hai sganciato un attimo la catena. Guardate che questo esercizio qui è una pratica seme. Cioè, se voi la farete, non avete idea di cosa vi inizia a succedere perché vi liberate eh? cioè eh, poi ci sono tanti modi ma una pratica semplice del genere che non sia mentale ma che sia come abbiamo fatto espando solve e fermo coagulo solve espando coagulo fermo solve fino alla fine e che avete visto a volte c'era difficoltà, no? A rimanere, per esempio, allar sì, all mi allargo e poi è tutto sfumato. Ah no, aspetta, dovevo ritornare alla città. Ah no, no, aspetta, dovevo ritornare. Questi vanno bene queste sono tutte cose, giustamente non avendolo mai fatto. Ma se voi iniziate ad allenarvi anche una volta al giorno con questa pratica qui, voi liberate la percezione perché la coscienza inizia a riconoscersi. E quindi piano piano anche il nefesh capisce queste possibilità. Fino a quando non convincete il nefesh che avete altre possibilità, lui vi tiene inchiodati al corpo. E ha voglia di sforzarvi a fare il viaggettino astrale? Non funzionerà. Oppure sarà così difficile che ci mettete mesi prima di poter un attimo fare qualcosa e poi dite, boh, allora che ho fatto? Nulla. <ride> ok? Se non convincete il nefesh di questo, lui non ve lo porterà. E come si convince il nefesh? Con le azioni. Questo qui era un'azione della coscienza. Quindi invece di leggere un libro che dice Oh, la coscienza è infinita. Oh, la coscienza... No, fate azione percettiva. Fate proprio percettivamente la cosa e vedrete che, piano piano, questo è voi che lo fate, quindi il ruach che insegna al nefesh. Ma ovviamente, ora li vediamo meglio. Um, io questa, co questa cosa ce l'ho fin da piccola. Quando alcune cose ce le abbiamo fin da piccoli, ci sono due motivi. O... Tu hai lavorato molto nelle vite passate perché nelle vite passate, eh, cioè esempio, assurdo: se tu svegli quello che chiamano il terzo occhio, poi nella vita, eh, se tu ti rincarni, ehm, ti si sveglia, eh. o ci nasci già che è sveglio, oppure verso vent'anni parte, via perché ehm, l'hai già fatto, capito? Quindi o questo. Oppure è un dono da parte degli spiriti, però quando è, quando è così tu hai una facoltà sveglia, generalmente, non tutte, una, una sola. Eh, però è sveglia ano, anomal, anomala. È anomala, cioè altre, in mezzo alle altre persone sei una, una diversa completamente, perché proprio le cose che dici poi sono vere. Non è che dici, aspetta, forse mi immaginerai che... No, no, te la, la dici e, e quella succede, capito? Uh, però è una sola, capito? Se vedi che la cosa è un po' più generale, capisci anche bene cos, cosa è, cosa ti succede, cosa... Allora no, è che tu hai lavorato parecchio anche in passato, ma come anche... Penso tutti che siete qua, avete lavorato parecchio, di solito succede così, ci si ritrova tra colleghi. <ride> e quindi <ride> così è. Ehm, leggo ancora le vostre scritte io, no, io invece mi sono sentito un po' disorientato quando ho riaperto gli occhi sì, sì, sì, può succedere, non ti preoccupare può succedere perché eh, non siamo ritornati nel corpo a modino, no? quindi magari quando lo fate, ecco, hai fatto bene a scrivermelo, quando lo fate, se volete non avere proprio una botta, boom quando siete rimasti ecco questa si chiama, lo sapete come si chiama in magia questa? Prima percezione di infinito. Sì, perché poi possono succedere delle cose se uno va avanti nell'iniziazione, nell ovviamente. Però, se tu non raggiungi la prima percezione di infinito, niente è possibile. Perché rimarrai sempre limitato a te stesso da te stesso, sempre, capito? Però, un conto è pensarlo, un conto è farlo come l'abbiamo fatto. E guardate che tanto spesso la magia risiede nel, si nasconde nel semplice, tanto spesso. Vi faccio dopo un esempio di applicazione di questa cosa qui, che io ho fatto diverse volte, e quindi vi faccio capire come potrebbe funzionare. Ehm, e Quindi ti senti disorientato perché hai aperto gli occhi senza rifare il passaggio al contrario. non ti preoccupare, non succede nulla. Mm. Io invece nel fare l'esercizio ero felice di volare veloce <ride> comunque penso la prima sì quando voli veloce va bene però poi arriva fino in fondo non ti ferma in mezzo ad altre cose anche a dire bello eccetera no arriva fino in fondo cioè fino a quando tu ti guardi intorno non esiste cosa che non sei tu allora da lì lo so che te sei nell'universo però dai un'occhiata ai tuoi familiari. Sapete, si può avere due contemporanee visioni. Cioè, di essere nella percezione di infinito, ma anche di vedere, per esempio, tua figlia, vedere, per esempio, il tuo familiare, tuo amico. Accade insieme, non vi, non vi pensate che è, che è difficile. Volete provare? Oppure, tanto io non è che c'ho scadenza, volete riprovare? Anche io ho aperto troppo in fretta gli occhi, ma avevo ancora parte della percezione fuori, lieve stordimento. Eh. È bellissimo sentirvi scrivere perché iniziate a usare le parole che, di, chi, di chi, poi praticando, parte della percezione, no? <ride> cioè, Se voi dicevo che sei scemo, no? Dicevo, lo volete riprovare a fare? E aggiungiamo poi come si applica. Puoi vedere le persone dentro le case, gli animali assopiti nel bosco? Sì, sì, sì, sì. Ok, allora riproviamo. Questa volta saremo anche più veloci. Però mi raccomando, non rimanete nel mentale. Quindi, semplicemente, boom, fate. E quando ci siete, cercate di stare fermi, per esempio alla stanza, coagulando quella. Arrivateci passo dopo passo, va bene? Non, non è che ora voi la provate domani, chiudete gli occhi e dite vabbè, tanto l'ho già fatto, mi riesci, aspetta eh. sono infinito, boom ah bello, no, non sei nulla è un viaggio mentale, è un trip non è nulla quello, non hai fatto il solve e coagula quindi prima devi solvere la percezione giusta, no? Eh. eh vedi tutto l'infinito in e capire che tutto è in te, esatto non lo puoi abbracciare se tutto è in te allora dunque allora eh, chiudiamo gli occhi Percepiamo il corpo, percepite il corpo, io sono il corpo. Sentite la bellezza di dire, ah, io sono il corpo. Ah. Bene, <ride> espandetevi alla stanza, allargate un attimo le braccia se volete, ma non serve. Espandetevi alla stanza. Io sono tutta la stanza. Basta. Espandetevi alla vostra casa intera. Io sono l'intera casa. Fateci un respiro insieme. Fate un respiro in questa percezione. Espandetevi fino all'intero paese, l'intera Italia. Fate un respiro in questa percezione. Io sono l'intera Italia. Poi espandetevi l'intera Europa, la Russia, l'America, tutta la Terra. Ecco, Respirateci dentro. Io sono l'intero pianeta. Ah, basta. Io sono l'intero pianeta. Date un'occhiata fugace velocissima agli animali selvatici veloce, senza dettagli, alle piante, alle persone, agli oggetti, alle case, alle città. Ora, ritornate subito, io sono l'intera Terra, l'intero pianeta. Respiraci. Nessuna parte del pianeta non è me. Espandetevi adesso al sistema solare il sole enorme, i pianeti piccoli piccoli, ecco perché generalmente si vede quasi solo il sole, perché i pianeti sono piccoli, e io sono il sistema solare, io sono la galassia, no? Enorme galassia, via Lattea, guardate tutte quelle stelle, guardate tutti quei cose. non ce n'è, voi siete tutto ciò, quindi... Io sono l'intera galassia, sentitevi il corpo proprio della galassia, respirateci, respirate nella galassia. Adesso espandetevi fino a quando non avete tutte le galassie dell'universo, tutte quante. L'intero universo siete voi, l'intero. Se ci sono diversi universi, non importa, prendeteli tutti, siete tutto quanto è possibile. Tutto quanto a cui potete pensare, siete ancora voi, respirate. Aleph. Potete dirlo. Aleph. Adesso, rimanendo in questa percezione, tranquillamente, se vi sentite un po' vacillare, basta che dite, non esiste parte che non è me, visto che ormai è arrivato in fondo. Allora, adesso, in que con questa percezione, guardate dentro, quindi guardate una persona che vi è cara. Boom. Basta, guardatela. È lì, davanti a voi. Ovviamente siete, siete sempre voi, no? Cercate di guardarla dalla testa. La sua testa, che fa parte sempre di tutto, del tutto voi, no? Le spalle, le braccia, i fianchi, le ginocchia e le gambe. Guardate anche come vi appare di preciso. Provate a dirgli dentro di voi che le benedizioni dell'infinito siano su di te. Dopodiché, quindi guardate di nuovo tutte le galassie, tutto l'universo che avete, non, non fate più zoom, è sempre lì, vedete? Sono due percezioni, sono sempre lì tutte e due, non è che dopodiché tornate alla nostra galassia, allora, la Via Lattea, meravigliosa, grande. Cercate il sole e quindi il sistema solare anche se è molto molto bello il sole, così caldo, così bello, vi dovete staccare e andate verso il freddo. Andate sulla Terra, e la vedete, è lontana un po', però la vedete. Siete la Terra, siete il pianeta Terra, o le acque, le acque e la Terra. I vulcani terremoti, gli animali che corrono, le piante, gli esseri umani, le città, le metropoli. E poi la vostra casa, la vostra stanza, completamente il vostro corpo. Ispirando ed espirando sentitevi dentro il corpo. Potete aprire gli occhi e scrivetemi come è, com è andata. ormai sono curioso. Non più disorientato, quando ho visto l'altra persona mi pareva di indossarla. Sì, ho fatto fatica tornando indietro a sentire il corpo. Mi pareva di essere ancora vasto, di essere la stanza. Sì. <ride> Guardavo molto, guidavo, scusate, molto con il respiro. Esatto, esatto. Soprattutto quando passavo di livello, hai visto come il respiro può. Solve e coagula. <ride> Quando ho detto Aleph, ho visto un fulmine. Sì. Come cercavo di, di dirvi anche prima, eh, sì. Tutto bene? A volte anche un benessere forte nel fisico, come se reagisse intensamente. Ok. Grazie, Echio. Ho visto la mia bimba che sta dormendo su un fianco con la... Manina sotto la guancia, le ho lasciato alle benedizioni dell'universo. Ottimo. Una forte energia come essere un tutt'uno con il tutto e il resto. Perfetto. Ok, <ride> quindi in questo modo voi avete iniziato ad avere una prima esperienza empirica delle cose. Scusate se abbiamo perso un po' di tempo, ma secondo me, senza poi sentirlo sulla propria pelle, è inutile, completamente. Allora, ma se io sono... Aspettate. ma se io sono anche l'altra persona posso influire su di lei, sì. Mi sembra di averle cambiato l'umore in meglio, sì. E infatti, ah, vi avevo promesso che vi dicevo un'applicazione di questo. Beh, un'applicazione di questo, certamente, è quando... quando hai incontrato una persona che non sta bene cioè ora non voglio di parole che poi appunto eh, magari esagero no poi è pubblico quindi però se te affronti la guarigione di una persona dichiarando che quella persona deve guarire te stai anche sostenendo la sua malattia quindi sarà lento sarà difficile ma se te fai partendo. Praticamente cosa succede? Che, per esempio, immaginate di avere davanti a voi una persona che deve guarire. Quindi, dovete, per esempio, fare una guarigione, no? Avete davanti a voi una persona che ha bisogno di qualcosa. Voi potete partire dallo stato di coscienza, in cui siete un corpo fisico, e quella è davanti a voi. E in questo modo, e poi addirittura che la dovete guarire <ride> cioè in questo modo è una fatica di ercole cioè proprio non penso che neanche riuscirete a guarire questa persona perché proprio state partendo dallo stato di coscienza più materiale più limitato possibile poi state sostenendo il fatto che quella persona è malata poi state sostenendo il fatto che la dovete guarire in pratica gli state mettendo ancora più un bisogno quella persona, invece di togliergli, no? Gli state mettendo ancora di più bisogno, poverino e malato. Cioè state ancora affermando e dichiarando, ma guardate che stiamo fa e queste cose di cui vi parlo sono sempre lui, eh. Gli state dichiarando, capito? Già il vostro nefesh sta capendo che lui è malato, quindi come pensate che vi fa agire? Giusto? Pensate che vi muova le forze della guarigione per lui? No, perché è malato, lui reagisce nello stesso modo. <ride> è strano, vero? E, la, e in più il nefesh della persona. Questa persona già si crede malata, quindi il suo nefesh sa questo, e voi lo considerate malato, state aderendo, state aderendo a, a quello che si sta manifestando. Sarà difficilissimo, capito? Ma... Magari allenatevi qualche giorno, proprio in questo modo come, come si è fatto. Infatti, si parte dalla guarigione, io so come se fossi già guarito. Eh, quando parti dalla... Però, eh, iniziamo parla a parlare anche di questo, che tanto siamo nel Nefesh, no? Eh, però qual è il... Aspetta, eh, eh, eh, fatemi leggere il messaggio. Si parte dalla guarigione, eh, io so come se già fosse guarito. Ecco. Partire dalla guarigione come se già la persona fosse guarita. Ora oh, voi, che siete tutte persone comunque di intelligenza e, e di, sì, di intelligenza giusta e, e alta e acuta, ecco. Eh? ecumen, eh. capirete che è un po' difficilino vedere la persona lì in letto d'ospedale che malata e tu dici: Aspetta, io parto come già guarito. O no? Ditemi, eh? Perché ricordatevi che non basta che dici, ah, guarda, la persona è già guarita. No, le viscerali profondità di te stesso devono dire questo. Eh, sono i tuoi dei che devono decretare questo, mica te, diciamo te. Mi sembra una cosa titanica? Poi, oh, sì, difficilissimo, eh, perfetto. Poi, se ti puoi anche impegnare a crederci tanto, ma se i tuoi dei profondi dicono che quello è malato, quello rimarrà malato per la realtà per te anima profonda. Va bene? Ecco che questo valido, diciamo così, per questo nostro esempio è valido per tutte le soluzioni le situazioni della vita. Ok? Anima profonda.